In questa lezione parleremo dei radicali doppi, vedremo che cosa sono, due formule per risolvere i radicali doppi e una tecnica che ci permetterà di risolvere i radicali doppi senza l'utilizzo di formule. Vediamo un esempio di radicale doppio. Ecco, questi sono i radicali doppi. Cosa notiamo? Che praticamente abbiamo una radice che racchiude una somma in cui abbiamo un numero naturale e un numero irrazionale, quindi una radice dentro un'altra radice. Di solito in questo punto troviamo o una somma o una sottrazione. Per risolvere i radicali doppi si dà un nome a questi numeri, quindi il numero 3 si chiama A e il numero 8 si chiama B e si utilizza la formula, la troviamo in tutti i libri della scuola superiore, è questa formula qui. Il segno più o meno che vediamo nella formula è il segno che si trova qui davanti alla radice, quindi se c'è un più qui ci metteremo un più. Se c'è un meno, qui ci metteremo un meno. In questo caso cosa dovremo scrivere? Radice quadrata di 3 più radice quadrata di 3 alla seconda meno 8 tutto fratto 2 più la stessa identica cosa che ho scritto prima, però col segno meno qui davanti alla radice. Quindi dopo un po' di calcoli cosa troveremo? Radice quadrata di 3 più 1 fratto 2 più radice quadrata di 3 meno 1 fratto 2 radice quadrata di 4 mezzi più radice quadrata di 2 mezzi cioè radice quadrata di 2 più radice di 1 che fa 1 radice di 2 più 1 questa è la formula che trovate in tutti i libri di seconda liceo è una formula abbastanza complicata a prima vista e difficile da ricordare se non impossibile vediamo adesso lo stesso esercizio di prima cioè radice di 3 più radice di 8 e cerchiamo, prima di vedere la seconda formula che voglio mostrare di fare la seguente cosa cioè di ottenere davanti alla radice il numero 2 a moltiplicare e vediamo le tecniche che possiamo utilizzare per ottenere questo 2 a moltiplicare quindi obiettivo ottenere 2 per R davanti alla radice interna come si può fare? si può fare in due modi il primo modo potrebbe essere il trasporto vediamo due esempi L'esempio di prima, cioè radice di 3 più radice di 8, come si applica il trasporto? Beh, si scompone l'8 e lo scomponiamo in 4 per 2 e trasportiamo fuori dalla radice il 4. In questo caso avremo 3 più 2 radice di 2. Vediamo un altro esempio in cui si può applicare il trasporto per ottenere... Il 2 davanti alla radice interna se noi abbiamo radice di 12 più 4 radice di 5 e qui davanti alla radice interna voglio ottenere un 2 moltiplicare in questo caso applicheremo il trasporto dentro quindi cosa faremo scomponiamo il 4 2 per 2 e manderemo il uno dei due a moltiplicare dentro la radice di 5 quindi cosa otterremo? radice di 12 più 2 radice di 4 per 5 cioè radice di 12 più 2 radice di 20 vediamo adesso un secondo metodo per ottenere il 2 davanti alla radice interna quindi se abbiamo ad esempio radice di 3 più radice di 8 Cosa potremmo fare in questo caso? Potremmo moltiplicare e dividere per 2. Quindi in che senso? Praticamente cosa andiamo a fare? Andiamo a moltiplicare per 2 questi due valori e dividere per 2 tutti questi due valori, che è una cosa possibile perché moltiplicare e dividere per 2 equivale a moltiplicare per 1. Quindi abbiamo radice di 3 per 2 più 2 per radice di 8 tutto diviso 2 dobbiamo allungare chiaramente la radice perché il 2 sta all'interno della nostra radice in questo caso cosa avremo praticamente? avremo separando la radice numeratore al denominatore avremo il radicale doppio del tipo 6 più 2 radice di 8 e sotto avremo la radice di 2 quindi queste sono le due tecniche in base all'esercizio che troviamo una tecnica è migliore rispetto all'altra per la velocità dell'utilizzo, quindi della praticità. Perché abbiamo fatto questa cosa, cioè abbiamo cercato di ottenere questo 2 davanti alla radice interna. Vediamo. Adesso lo stesso esercizio di prima, quindi radice di 3 più radice di 8, lo vediamo col 2 davanti alla radice interna. Quindi radice 3 più 2 radice di 2. Ora applichiamo la formula che ci ha spiegato il libro, però vi consiglio di cambiare le lettere della formula. Cioè il 3 lo chiameremo meno b e il 2 dentro la radice lo chiameremo c. Allora in questo caso cosa succede alla formula risolutiva? La formula risolutiva diventerà radice quadrata meno b più radice di b alla seconda meno 4c tutto fratto 2, più radice quadrata, meno b, meno radice quadrata, b alla seconda, meno 4c, tutto fratto 2. Vedendo queste due formule, ci viene in mente, praticamente, la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, che è x1,2 uguale meno b, più o meno radice quadrata di b alla seconda, meno 4ac, fratto 2a è praticamente proprio questa formula qui in cui la a nel nostro esercizio vale 1 e quindi valendo la a1 non abbiamo la a qui e non abbiamo la a qui ecco che abbiamo appena scoperto una formula che è identica a quella di prima come difficoltà però è molto più facile da ricordare perché? perché utilizziamo praticamente la formula esolutiva dell'equazione di secondo grado che abbiamo imparato in precedenza questa formula però vale solamente se davanti alla radice interna abbiamo il 2 a moltiplicare. Notiamo anche una cosa, che nella prima radice utilizziamo il segno positivo, nella seconda radice utilizziamo il segno negativo, perché delle due soluzioni x1 2, questa positiva è la soluzione maggiore, quindi quella più grande, e quella negativa è la soluzione minore quella più piccola. Questo ci servirà per la prossima tecnica che vi spiegherò. Mi raccomando, ricordiamocelo. Avendo capito questo, possiamo utilizzare una tecnica veloce per risolvere i radicali doppi. Vediamo degli esempi. Partiamo dall'esercizio di prima. Ad esempio, radice di 3 più 2 radice di 2. Come facciamo a trovare subito il risultato del radicale doppio? Praticamente ci ricordiamo che questo numero all'interno della radice è il c, questo numero qui è il meno b. A noi interessa utilizzare la scomposizione del trinomio notevole, cioè noi partiamo dall'elemento c e trovavamo i divisori, quindi il 2 si scompone in 1 per 2. E questi divisori devono essere tali che la somma di questi due numeri deve essere uguale a b, quindi il 3. In questo caso è semplicissimo perché il due è soltanto divisori 1 e 2, quindi 1 per 2 fa 2, e 1 più 2 fa 3. E allora come andrò a scrivere la soluzione? Metterò due radici, il segno che vedo qui in mezzo, più, è il numero più grande, nella prima radice, il numero più piccolo nella seconda radice. Quindi radice di 2 più 1. Vediamo quindi i passaggi per utilizzare questa tecnica veloce. Primo passaggio. Devo ottenere 2 per davanti alla radice interna. Secondo punto. Scompongo il c, quindi trovo i divisori del c che mi permettono tramite la loro moltiplicazione, di trovare esattamente C, perché C è il prodotto delle soluzioni. Trovate le soluzioni, scriverò prima la radice della soluzione più grande, quindi xg, e poi la radice della soluzione più piccola, xp. Qui in mezzo cosa mettiamo? Mettiamo il segno, ho scritto S, quindi il segno, davanti al 2 per. Vediamo degli esempi per utilizzare questa tecnica. Radice di 12 più 4 radice di 5. Allora, primo punto ottenere il 2 per davanti alla radice di 5 quindi applico il trasporto radice di 12 più 2 radice di 4 per 5 radice di 12 più 2 radice di 20 scompongo il 20 nei suoi divisori il 20 si scompone in 1 per 20 2 per 10 4 per 5 Cosa dovrò fare? Dovrò trovare quei due la cui somma mi dà il 12. Ho trovato questi due. 2 più 10 mi dà 12. Allora, come soluzione andrò a scrivere prima la radice del numero più grande, dopo la radice del numero più piccolo e in mezzo questo segno qui, quindi più. Risultato radice di 10 più radice di 2. Vediamo un altro esempio. Radice di 4 meno radice di 12. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ottenere il 2 davanti a questa radice. Applichiamo il trasporto. Quindi avremo radice di 4 meno radice di 4 per 3. Quindi radice di 4 meno 2 radice di 3. Adesso scomponiamo il nostro 3. Il 3 si scompone in 1 per 3. La somma di questi due numeri mi dà il 4. Cosa farò? Metterò due radici... Nella prima radice il numero più grande, nella seconda radice il numero più piccolo e in mezzo questo segno qui. Radice di 3 meno radice di 1, cioè radice di 3 meno 1. Vediamo un altro esempio. Radice di 2 meno radice di 3. Cosa facciamo? Dobbiamo ottenere il 2 davanti alla radice di 3. In questo caso non possiamo applicare il trasporto. Allora cosa faremo? Applicheremo l'altra tecnica, cioè moltiplichiamo e dividiamo per 2. Quindi cosa otterremo? Praticamente questo. Il doppio di 2, 4, il doppio della radice di 3, però andremo poi a, a dividere per la radice di 2. Come ho visto in precedenza, moltiplicare e dividere per 2, in questo caso avremo il denominatore e una radice di 2. Quindi cosa facciamo? Applichiamo la nostra tecnica al numeratore, perché al numeratore abbiamo un radicale doppio. Quindi scomponiamo il 3 nei suoi divisori. Il 3 si scompone in 1 per 3. La somma di 1 e 3 da 4, Io ho trovato i divisori giusti e andrò a mettere quello più grande nella prima radice e quello più piccolo nella seconda radice col segno meno in mezzo. Quindi avremo radice di 3 meno radice di 1, cioè 1, tutto fratto radice di 2. In questo caso potremmo procedere a dividere e razionalizzare, quindi potremmo anche ottenere radice di 3 fratto radice di 2 meno 1 fratto radice di 2, che è uguale a radice di 3 mezzi meno radice di 2 su 2. Quindi avremo due soluzioni equivalenti. Mi raccomando di ricordarsi la regola che in certi casi il radicale doppio non si può risolvere. Quali sono questi casi? Beh, i casi in cui non si può risolvere sono quelli in cui il quadrato di a meno b è un numero minore di 0. Quindi in questo caso a alla seconda meno b più piccolo di 0 perché abbiamo 4 meno 5 minore di 0. In questi casi non si può risolvere il radicale doppio, quindi non si può utilizzare la formula del radicale doppio. Come faccio a scoprirlo immediatamente? Beh, praticamente dovrei applicare la tecnica che abbiamo visto prima, cioè avere un 2 davanti alla radice di 5, no? Quindi moltiplico tutto per 2 abbiamo 4 più 2 radice di 5, tutto fratto radice di 2. E quando vado ad applicare la mia tecnica qui, quindi trovo i divisori del 5, che sono soltanto 1 e 5, io so che la somma di questi divisori mi deve dare il 4. Nel mio caso 1 più 5 mi dà 6. Quindi vedendo questo so che non ci sono divisori la cui somma mi dà 4, non posso applicare la tecnica e non potrò utilizzare la formula per il radicale doppio. Spero di essere stato d'aiuto.